Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo insieme un fitness flow ho iniziato a fare i fitness flow quando hanno chiuso le palestre e ancora non mi ero creato un programma di allenamento ben strutturato i fitness flow sono essenzialmente gli allenamenti total body dove alterno movimenti di stretching e allungamento a movimenti più power e allenanti. Quindi siccome ancora non sono riuscita a condividerne uno con voi, oggi ho deciso di farlo. Come vedete non ho niente di scritto in mano perché questi fitness flow hanno proprio l'obiettivo di lasciar correre il mio istinto e farmi muovere in base a ciò che mi sento di fare in quel preciso istante quindi tutto ciò che faremo insieme sarà creato nel momento in cui sono sul tappetino io l'unica cosa che farò è mettere un timer facciamo fitness flow di 20 minuti che magari poi potete anche ripetere e eh, probabilmente, ma ancora non lo so, utilizzerò i miei sliders che sono anche abbinati all'outfit e una banda elastica, anche questa abbinata all'outfit, perfetto. Ci tengo a precisare che io non sono un insegnante di yoga o pilates o stretching, io faccio questi movimenti come parte integrante del mio allenamento, quindi molte cose magari non saprò il nome tecnico ma sono sicura che ci capiremo. Quindi metto il timer, 20 minuti e iniziamo. Solitamente io metto un pochino di musica e, eh, oppure un podcast, ma oggi lo facciamo in silenzio. Quindi canta, sta in giù e incomincio a muovermi sui piedi, tirando bene bene le gambe dietro, lo sento a livello delle ginocchia. ok, Entrambi. E ora... Faccio l'onda, quindi porto tutto il peso in avanti sulle spalle, quando sono in punta faccio un piegamento, e su, e ora porto il peso indietro, piego le ginocchia, e di nuovo onda, piegamento, dietro, piego le ginocchia, volte 4 se non riesco a fare il piegamento appoggio un attimo le ginocchia lo faccio e mi riporto indietro ok allungo mi siedo indietro allungo un po le spalle le braccia In giù, adesso un esercizio che io adoro e con cui inizio sempre i miei allenamenti, quindi apertura dell'anca a volte sorry, a volte sposto la mano per tenermi più l'equilibrio. e adesso già che sono qua alleno un po' il gluteo quindi da così porto allungo la gamba scusate, e la piego indietro e da martello, allungo la gamba, uff, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso torno in plank, non appoggio, porto il ginocchio, il gomito, destro, cioè della stessa gamba, incrocio, apro, dietro, porto su, sono fuori dello schermo, vabbè, gamba tesa, adesso ripeto, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3, stiamo allenando l'addome, le spalle e anche la gamba, non sono conto no, no, fatti quattro sei sette otto nove dieci Ecco le cose che non sentite quando metto la musica. Per andare anche più in profondità nel movimento, mi metto sui piedi e sollevo le ginocchia. Lo sento quando sull'apertura del petto e della schiena. Oh. Oh. Beh, ora sapete cosa ci tocca. Quindi, torno in... Adesso allungo l'altra gamba dietro, piego, apro un pochino il bacino e ora da qui, piede a martello, 1 due, tre, quattro, 5, 6, sette, otto. Io lo sento tantissimo nell'esterno del gluteo. Dieci e ora uno c'è in su sì, è stato in plank, no? sì. si è stati abbastanza il black, no? si stavo? vedendo se stavo registrando ok vengo lungo sul tappetino porto una gamba al petto tiro sull'altra e uno Prendere la banda elastica. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Mani. Le porto sotto. Il bacino. O a, a livello so, appena sopra i glutei dove ci sono le maniglie dell'amore, essenzialmente. Mi tengo su... E adesso vediamo. Io mi metto così, così lo vedete meglio. Ma essenzialmente, dalla posizione raccolta apro le gambe e comincio a cercare di aprirle di un po' per i livelli anche più avanzati mi prendo le piante e apro piego un attimo le ginocchia e spingo alternando prima destra, poi sinistra in questa posizione quanto desiderate ok adesso da così addome mi giro così lo vedete meglio ma essenzialmente apro le gambe non ci sto apro le gambe chiudo Chiena attaccata al pavimento. Controllo il movimento. 9 10 Già che sono qui Piego le gambe Table tops Quindi 1 2 Qui Mi raccomando schiena, schiena attaccata al pavimento Le ginocchia Cioè i talloni Toccano per terra ma sfiorano il pavimento e salgono su più avvicinate il ginocchio al petto più lo rendete più facile più lontano rimane il ginocchio più difficile 9 numero a caso 10 ok ora relax quindi allungo dietro arrivo dove arrivo io arrivo a toccare per terra e stiro. Entro di più nel movimento facendo anche dei passetti. Io riesco ad appoggiare le ginocchia ma se non ci riuscite rimanete fin dove arrivate. in su, tiro l'addome perché l'abbiamo allenato e ben contratto, quindi canata sta in giù cerco di aprire di più possibile il petto così da sentire l'addome tirare. Adesso torno in plank. Aper. Comando. Camina testa in giù. Comando. Cam della in giù. Cambio braccio. Tre. i miei sliders, visto che li utilizziamo mai e facciamo un po' di addome se non avete i miei sliders, male male procurateveli vi lascio il link qua in descrizione ma potete usare dei calzini o degli stufinacci, ma i miei sliders sono più fighi ve lo dico quindi cominciamo con addome e upper quindi posizione plank, come si chiamano? Ah sì, mountain climbers lenti lenti. Più sono lenti, più c'è il controllo da parte dell'addome come stabilizzatore e più sentirete lavorare in profondità il core. te però... lo intanto ah, senti qua mm. oh, sì. fate i movimenti voi sentite, perché ad esempio ci sono dei movimenti che io non sento, perché magari ho troppa lassità, uh, tipo io questo lo sento tantissimo, ma nel momento in cui vado a fare questo, io qui non sento niente, cioè nemmeno se mi torco. anzi, qua lo sento tantissimo e anche aprendomi a... Salgo su, giù, tiro, uh, uno. Questo comunque è allenante in quanto cioè, questa posizione è da tenere e il quadricipite sta lavorando. 4. Però vedete che allo stesso tempo si va poi a tirare. 5 6 7 8 Cambio gamba Porta avanti l'altra Fondo profondo E uno minuti, potrei continuare altri altri denti, solitamente vi dicevo prima i miei durano 45 minuti ad esempio da qui visto che mi sono girata posso piegare fare a fondo laterale 3 4 Allora, spero che uh, questo video vi sia piaciuto, che questo fitness flow vi sia piaciuto e vi abbia un pochino ispirate. Uh, l'idea è proprio quella di mettersi sul tappetino con l'idea di allenare le diverse parti del corpo alternando il movimento di allungamento e il bello è poi che si passa fluidamente da un esercizio più strong a uno più rilassante e in realtà c'è poco da pensare. È proprio l'idea di lasciar muovere il corpo. Solitamente, come vi dicevo all'inizio, io li faccio ascoltando dei podcast che mi aiutano veramente a staccare la testa rispetto alla musica oppure ascoltando della musica o guardando persino la televisione. È proprio l'idea che stacchi la testa, non pensi a ciò che devi fare e lasci fluire il tuo corpo. Sono consapevole che questo prevede tanta esperienza, anche perché ci sono tantissimi movimenti da poter eh, inserire, pensare, conoscere. Quindi spero con questo e magari i prossimi video di ispirarvi affinché in un futuro poi voi possiate farlo anche senza di me, anche se a me piace farlo insieme a voi. <ride>